Siamo qua oggi in piazza Milano in una, con una manifestazione che è stata costruita in pochissimo tempo e che vede più di 5.000 persone e siamo felicissimi di vedere che ci siano tantissimi giovani a partecipare oggi probabilmente il clima anche di tensione che è creato da, da questo nuovo governo, dalle parole assurde che provengono da alcuni dei suoi ministri, al silenzio delle istituzioni davanti all'uccisione di una persona che era un attivista sindacale in una delle zone più pericolose del nostro paese. Io sono qua da 5 anni, faccio operatore, voi tutto regola, pago tasche, faccio tutto. Non faccio casino, non litigo nessuno, ho tutti i miei amici italiani. E se no dopo mi toglie il permesso di soggiorno. Stiamo Plastica, per una cosa che per la, è molto il razzismo, per per la morte che tu hai, compagno. Per eso. Eh, sì, eh, siamo qui per i problemi del nostro fratello. Che ogni anno, possiamo dire che ogni sei mesi che si fa uccidere gente per niente. Come si chiama a Si trova in regione di Reggio Calabria. Lì, ogni, si fa uccidere gente per niente, senza motivo. Oppure se il governo non dice di niente. È davvero questa la solidarietà che vogliamo portare in campo, è davvero stare vicino a queste persone, stare vicino a chi davvero lotta in delle condizioni difficili. Certo, siamo giovani, siamo tutti precari, siamo comunque, eh, sembra condannati a un sistema di precarietà che davvero toglie il respiro, ma sapere che insieme possiamo costruire qualcosa di diverso e che insieme possiamo lottare per i diritti. Noi non possiamo essere animali! Siamo entrati in Italia per lavorare. Sappiamo che tutti gli italiani, gli italiani non sono razzisti, la maggior parte sono brava a Speriamo di vivere in pace in Italia, lavorare, eh, avere i diritti. C'è anche complicità di qualche sindacato che ha abbassato le braghe e sì. ci ha lasciato sole a combattere, combattere il capitalismo, combattere i padroni. Siamo contenti di vedere tantissime associazioni in realtà che hanno aderito all'appello lanciato dai promotori. Il 16 giugno a Roma ci sarà un corteo nazionale, ma ancora più importante credo il 23 giugno a Reggio Calabria. Sì, i flussi migratori ci mettono davanti a dei problemi, ma spesso e volentieri questi problemi esistono da più tempo e non si può dare la colpa a chi è arrivato ora della mafia e dello sfruttamento esistente nel settore agricolo o piuttosto che del lavoro nero esistente qua nella città di Milano.